Grazie Presidente. Molto velocemente per dire che abbiamo visto questo ordine del giorno presentato dall'onorevole Fassina. Per quanto riguarda il secondo punto sullo stanziamento di risorse per l'acquisizione da parte del Comune del parco del Santa Maria della Pietà, l'onorevole Fassina ha, ha ritirato il punto e eh, resta quindi valido soltanto il primo punto per la richiesta di pedonalizzazione e di successiva attivazione di una navetta dell'Atac ricordiamo che questa era una cosa già avvenuta in passato e che poi ahimè, è stata eh, diciamo cancellata a causa la non pedonalizzazione del Parco di Santa Maria della Pietà però noi lo prendiamo come impegno e quindi voteremo favorevolmente perché è interesse di questa amministrazione lavorare congiuntamente sia con l'Asla con la Regione per eh, istituire nuovamente la pedonalizzazione del parco e di conseguenza anche l'istituzione di una navetta. Grazie.